Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si realizza una GIF animata. Prendiamo subito un file. Noi partiremo da un file svg, un file vettoriale, ma qualsiasi immagine va bene. Lo apriamo, clicchiamo ok, ed ecco che vediamo che questa immagine dell'uomo di ferro ha per esempio lo sfondo trasparente i quadretti grigio chiaro e grigio scuro costituiscono lo sfondo trasparente dato che la gif animata è costituita da più fotogrammi noi dobbiamo creare più fotogrammi noi vorremmo che eh, praticamente la testa dell'uomo di ferro eh, creerà un movimento verso sinistra e verso destra come un ometto che scrolla la testa e dice di no facciamo tasto destro e facciamo duplica livello lo selezioniamo e togliamo l'occhietto per vedere, non solo lo selezioniamo, ma vogliamo vedere quello che sta succedendo qua. Noi vogliamo spostare in questo fotogramma la testa verso sinistra. Selezioniamo eh, lo strumento Seleziona e vediamo che se noi selezioniamo solo la testa, sembra che gli occhi siano selezionati, ma se noi premiamo calcio sulla tastiera gli occhi rimangono. Quindi CTRL Z, quindi per poter selezionare oltre la testa, anche gli occhi bisogna scegliere questo strumento aggiunge la selezione occhio sinistro occhio destro quindi noi dobbiamo selezionare testa occhio sinistro occhio destro scegliamo semplicemente lo strumento ruota molto semplice lo clicchiamo poi selezioniamo l'entità da ruotare e in questo caso noi diciamo meno 15 gradi perché la testa deve essere ruotata verso sinistra vedete che se noi facciamo meno 15 gradi eh, l'entità selezionata si ruota verso sinistra se noi invece diciamo 15 gradi e basta, vedete che l'entità ruota verso destra. Quindi noi scegliamo meno 15 gradi, facciamo invio, ruota, e questo fotogramma, vedete, sarà il fotogramma in cui la, la testa è ruotata verso sinistra. Facciamo tasto destro e ancora abbiamo fatto un po' dei pasticci, vediamo come, come viene e perfetto. Tasto destro, ancora noi vediamo che se, se selezioniamo ci sono due teste adesso. Facciamo nuovamente... Eh, duplicare il livello per il prossimo eh, fotogramma e noi non ci dobbiamo sbagliare perché il prossimo fotogramma sarà la testa dritta, quindi se noi facciamo un'animazione in cui un personaggio muove la testa da sinistra a destra i fotogrammi non sono tre, in realtà sono quattro perché da testa al centro a testa a sinistra, da testa a sinistra immediatamente a testa al centro e da testa al centro a testa a destra, altrimenti viene un effetto strano quindi noi duplichiamo ancora una volta questo livello per poter fare la testa destra e lo vediamo come sempre prima facciamo selezione ma selezionare solo la testa non basta quindi aggiungiamo la selezione occhio sinistro occhio destro scegliamo nuovamente lo strumento ruota scegliamo ciò che è stato selezionato e questa volta è, diciamo di 15 gradi e facciamo ruota quindi noi che cosa abbiamo fatto il testo destro ancora al livello noi abbiamo creato praticamente 4 fotogrammi uno con la testa al centro due con la testa inclinata e due con la testa, eh, con la testa al centro e due con la testa inclinata però vedete che siccome lo sfondo in pratica è trasparente se noi facciamo una prova e facciamo il filtro animazione e diciamo esecuzione e facciamo play vedete che in realtà viene malissimo questo gif perché si vedono sotto i fotogrammi allora noi interrompiamo subito, prima di salvarlo si fa la prova e noi capiamo che dobbiamo mettere un qualche sfondo per oscurare i, i, sotto i fotogrammi seguenti come si fa noi dobbiamo selezionare tutto ciò che c'è sempre con lo strumento aggiunge la selezione la testa l'occhio sinistro l'occhio destra il corpo e poi per aggiungere uno sfondo potremmo usare per esempio un gradiente un gradiente noi abbiamo scelto vedete l'arancione e il bianco cioè passerà dall'arancione al bianco i tipi di gradienti quando utilizzano i, i colori selezionati dall'utente vedete che mostrano il colore dell'utente se io avessi scelto verde blu qui ci sarebbe stato verde blu, quando invece sono dei gradienti preimpostati, come vedete l'allumino spazzolato, non ci sono i colori dell'utente. Allora noi scegliamo da PPASF, significa da primo piano a sfondo, RGB, e poi noi scegliamo un radiale per chi ci piace e prendiamo e clicchiamo ad esempio dal centro con Ctrl si raddrizza la linea e lasciamo, abbiamo sbagliato perché noi dobbiamo fare inverti selezione, ovviamente inverti selezione perché lo vogliamo fare andare nella parte trasparente, clicchiamo, con Ctrl si blocca ed ecco che viene uno sfondo sfumato e sfocato. Noi faremo sempre a mano questa operazione di modo che partendo da un punto diverso non preciso per questo gradiente radiale ogni fotogramma avrà uno sfondo diverso e sarà un altro effetto clicchiamo qui come sempre dobbiamo fare seleziona niente e riprendiamo a selezionare la testa dell'uomo un attimo che dobbiamo selezionare questo fotogramma facciamo selezione La testa dell'uomo occhio sinistro occhio destro corpo e poi andiamo nel menu selezioni inverti perché io voglio lo sfondo solo nella parte trasparente scegliamo lo strumento gradiente è già tutto praticamente selezionato da primo piano a sfondo e clicchiamo, tiriamo su e vedete che abbiamo fatto il secondo sfondo togliamo l'occhietto, mettiamo eh, la selezione e facciamo selezione, niente nuovamente lo strumento selezione la testa dell'uomo occhio sinistro, occhio destro corpo e poi scegliamo il gradiente facciamo selezione invert, inverti e facciamo sempre un pochino a mano di modo che eh, la selezione, eh, il gradiente radiale abbia un effetto come di una lampadina che lampeggia selezioniamo il quarto fotogramma facciamo selezione niente scegliamo lo strumento selezione testa, occhio sinistro occhio destro e corpo poi facciamo selezione inverti vediamo se ci abbiamo preso non siamo sicuri facciamo il gradiente vediamo se ci abbiamo preso perfetto quindi adesso abbiamo finalmente i quattro fotogrammi con i quattro gradienti, di modo che non si veda l'animazione in maniera errata. Andiamo per poterlo salvare, è semplicissimo, basta che si va in file, esporta come, è sufficiente chiamarlo invece che svg GIF e il programma GIMP capisce automaticamente che non stiamo esportando una sola immagine, ma stiamo creando un'animazione GIF, basta fare esporta, quindi diciamo il commento non ci interessa come animazione ci interessa il ciclo deve essere perenne nel senso che lo metto deve fare con la testa, sì, no, continuamente facciamo 200 millisecondi perché abbiamo visto che 100 millisecondi è, è troppo poco e poi diciamo usa il ritardo inserito per tutti i quadri facciamo esporta, l'abbiamo esportato nella scrivania e vediamo com'è venuto doppio clicchiamo e ecco che noi abbiamo creato un'animazione GIF per n vedete che siccome noi il gradiente il radiale no, dall'arancione al bianco cioè dal colore primo piano a sfondo l'abbiamo messo a mano volutamente impreciso vedete che c'è questa specie di pulsazione quindi è una notazione in più all'interno della nostra animazione GIF vediamo che il fotogramma è praticamente costava di vediamo, eh, un fotogramma di 3,4 KB ovviamente l'animazione GIF siccome costa di più eh, fotogrammi, vedete, costa di 50,6 KB, quindi bisogna tenere conto che quando si fanno le animazioni GIF di non mettere delle foto che occupano troppo spazio nell'hard disk, perché poi l'animazione viene molto pesante. Ricordiamo quello che abbiamo fatto. Siamo andati in filtri animazione per fare la prova, esecuzione. Poi abbiamo semplicemente fatto file, esporta come e gli abbiamo detto GIF e lui capisce che è un'animazione. E quello che bisogna stare attenti a fare è scegliere. Il corretto numero di fotogrammi e a gestire lo sfondo trasparente che può rovinare l'animazione. Grazie a tutti per aver visto questo video fino in fondo, spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.